eccoci qua, buonasera amici e amiche del, del Drago ultimo appuntamento estivo prima del 16 agosto in cui partiremo poi con le live della Fabcom quindi già vi diamo l'appuntamento il 16 alle 21.30 cominciamo con le nostre live a tema appuntamento a cui ten tengo molto perché siamo con eh, Michele Torbidoni di Kids and Legends fu Kids oh, and Dragons ciao Michele ciao, <ride> ciao Valentino ciao, ciao. come stai? Oh, tutto bene? Eh, bene, bene, come dicevo, caldo qui nelle marche, soprattutto se non hai l'aria condizionata che non ho, e impegnato con il lavoro vero, ma anche impegnato con il lavoro immaginario, cioè <ride> Kids and Legends, allora, perché comunque... Questa qui è una, de... è una definizione veramente bella, che mi hai detto <ride> prima e ne parleremo. Abbiamo parlato, però tu hai... Um... Tu sei molto in hype per il trailer di... cioè per Dune e dal trailer di Dune, quindi... Ok, eh, sì, sì, sì. Fammi un, se, un, sì, sì, un sì, commento poi... al volo sulle tue impressioni su Dune, che poi è molto a tema, perché l'altro sta uscendo a settembre anche il gioco di Need Games a tema, quindi è tutto un cerchio, no, che si chiude. Eh, sono... Ah, sono ingiustificatamente secondo me speranzoso eh, <ride> Bello pure vedo, vedo, vedo il trailer e un po' mi gaso e poi mi guardo da fuori e mi dico Ma sicuro eh, che hai da gasarti così tanto <ride> okay. perché vabbè io mh, conosco molto bene in particolare i primi due libri l'ho letti spesso e Villeneuve stavolta ha i soldi, il cast il tempo visto che ha avuto potuto fare una post produzione di un anno e mezzo in più Grazie al Covid, per cui diciamo che ci spero un po'. Quello che si vede nel trailer è valido, forse poco sorprendente, nel senso okay. che sembra quasi ecco, una, un, una versione up to date, non tanto dei, dei film di Lynch, che anzi secondo me eh, riuscivano ad usare un po' di più eh, su, su, nel mondo del, del disturbante, quanto dei, dei giochi per l'amica, Dun 1, Dun 2, capito? Okay, Quindi okay. <ride> riescono... E, e Villeneuve dico, mi piace, mi ha deluso un po' per uh, Blade Runner e c'ha uno stile molto pulito, molto leccato, anche il design delle robe che mette sullo schermo, la fotografia che usa, è, è sempre tanto ragionata, studiata... Che va bene che è un formalista super preciso mi piace molto però ecco dune ha bisogno di essere un pugno forte nello stomaco in okay. più dune il libro è un libro che è sostanzialmente un libro in arabo perché fa un ottimo uso della ricerca lessicale nel descrivere il caldo la sabbia e sono tutte cose che spero che in un film super americano come questo riescano comunque a filtrare perché perché ne vale la pena, quindi diciamo che ci spero la parte cinica di me sa benissimo come andrà ma la parte ingenua ancora ci, ci, ci crede fortissimo però mi prendono in giro su tutto sul web perché io sono uno di, dei, dei sei che ci crede ancora <ride> va bene. Okay. È, è il grande rischio dei grandi franchise che tornano e poi ritornano e poi ritornano ogni vent'anni, no? che uno spera sempre, diciamo stavolta è la volta buona, e poi po male c'è sempre quella roba, no, così. Eh, sì, diciamo che per fortuna Dune non ce l'ha ancora mai fatta, quindi diciamo che <ride> eh, è ancora la prima volta. Per quanto, per chi ha letto i libri, fino a metà del secondo atto il film di Lynch è perfetto. Eh, anche nel, nel, nel fastidio che certe immagini mm. ti danno, la descrizione del barone Arconnen, tutta la scena anche la, la forma del navigatore della gilda imperiale è faticosa da vedere a schermo perché è impattante e, spero, e, e comunque non è una forma che ti garantirebbe un, uh, un rated R no? abbiamo visto che il, il Dune di Villeneuve è PG-13 quindi uh, speriamo che abbiano fatto dei tagli in posti necessari a livello di PG-13 ma non nel design di alcune robe cioè che si siano comunque mantenuti parecchio spigolosi su alcuni aspetti per cui vediamo cred crediamoci vediamo un po' cosa, cosa accadrà uh, Bene. Se, se non ce la fa lui non ce la fa nessuno perché servono soldi e servono eh sì. tutto questa, questo concentrare unire i flussi parlando <ride> di flussi. è uscito il trailer nuovo esatto. no, anche di, di sempre parlando quindi, okay. di franchise che tornano esatto. e cose da esatto. boomer che tornano e che non... <ride> Non esatto. riusciamo a mettere dentro il cassetto e basta, oh, no? Devo sempre dire fuori. Che poi okay. ehm, il trailer e in, in teoria poi la storia che è quello che dovrebbe essere il tema di Ghostbusters Legacy è Kids on Bikes, praticamente cioè, Ah, cioè, tu, è, cioè, è, è, è un'avventura per Kids on Bikes. Cioè, hai i quattro ragazzini, <ride> c'hai cioè, il mostro, così <ride> eh, sempre per gioco. restare nei, nei, nei giochi. E allora mentre noi parliamo invito la chat a fare domande se non conoscete il gioco Insomma se avete curiosità su come è andato in questi anni Anni che noi, noi eh, ci siamo incontrati qualche anno fa tu hai, hai avuto la sciamannata idea di inserirmi okay. nel tuo team di comunicazione per qualche anno Finché poi non, non c'è stato il grande plot twist di Asmode. E Legends è una storia bella, però, perché non la racconteremo perché è stata già detta un sacco di volte. Ci sono, peraltro, i credo ancora online. I miei articoli. Su credo che ci siano. Sì, ancora. Sì, sì. Su Medium, ma ci Quindi, sono ancora. Se mai qualcuno volesse sapere com'è andata, Però è una, è una bella storia ed è la, passione, è la storia di una passione che diventa lavoro o quasi. Ed è interessante questo discorso perché, appunto, Kids the Legend è stato un kickstarter di grande su successo. È di fatto il gioco di ruolo di punta di Asmode. Perché ora che DD è tornato a casa Wizards, è, no? Quindi, che, che, che poi è. Cioè Tu pensa quanto ci pensavo prima quant'è assurdo si chiamava Kids and Dragons poi ha cambiato nome certo. perché c'era, o perché comunque magari si crea anzi, com'è andata di preciso il cambiate nome da Kids and Dragons a Kids and Legends? Cioè, che è, è successo? È, è, è, è andata esattamente come okay. tutti vi immaginate okay. perché nel momento in cui siamo veramente per arrivare sul market uh, un, un editore distribuito da questo distributore ha detto, aspetta un attimo ma... Davvero vi chiamate Endragons facciamo, facciamo di no esatto. E chiaramente non, non è che hai nessun peso Contrattuale per poter dire No, invece facciamo di sì Quindi la risposta è stata Oh, va bene, perfetto, facciamo di no L'unico problema è stato che Questo cambio in corsa È stato fatto veramente tanto in corsa In poco tempo Però siamo stati fortunati Perché abbiamo trovato il nome carino Abbiamo avuto modo di fare un carino e, e ancora eravamo abbondantemente prima di stampare roba perché sennò sarebbe stato decisamente sì. più divertente <ride> effettuare il cambio sì. Però okay, con, essere. con il file X col pennarello su ogni logo eh, certo, su, sì, ogni, sì, su ogni sì, cosa... sì, oppure no avremmo di distribuito un set di comodi adesivi <ride> sì, dai. per sostituire da le mettere, scatole no. i contenuti che, certo. che, che poi per fare una ba battuta che fa ancora più ridere eh, quando appunto collaboravamo insieme c'era gente che insomma diceva ah, perché voi non farò nomi, ma eh, perché voi state vero, giusto, è vero, è vero. Eh, state siamo, siamo da, da loro. Le, per, le persone a conoscere solamente DD e siete pagati da è La cosa folle? Che alla fine <ride> siete, <ride> siamo siete arrivati potere, sulla scuola? È assurda, questa cosa esatto è eh, no, tutto un master plan eh, studiato è piano lunghissimo sì, sì, sì. E, ecco. anche, anche le foto di mio figlio che, con cui gioco no? con cui abbiamo prestato certo, il gioco certo, all'inizio tutto... così la verità è che io non ho un figlio <ride> <ride> magari è tutto costruito <ride> Ok. Tutto okay. non sto so neanche sì, nelle eh. Marche non sto nelle Marche, capito? sto nel Massachusetts <ride> è, è tutto un complotto così ecco esatto. ehm, parliamo del post de cominciamo dal post starter com'è andata? cioè nel senso com'è stato l'impatto Dopo io mh, ancora c'ero quando appunto si parlava di come farlo dall'arrivo dall sulla piattaforma a, a oggi con le copie che ormai sono in giro per l'Italia sono state abbondantemente spedite Come è andata? allora eh, è andata molto bene eh, è andata nel modo che onestamente davvero mai ci saremmo sognati a questo livello prima di cominciare il okay. Kickstarter. E... Ma oltre a autoincensarci, cosa che vabbè, in questo momento è un po' eh, il, il momento giusto per farlo, però eh, la, la differenza grossa che forse avevamo previsto meno è che una volta che sei un prodotto diciamo conosciuto se non vogliamo proprio utilizzare il termine affermato certo. eh, e che comunque cominci a vendere, a distribuire e c'hai eh, utenza e c'hai clienti che ti conoscevano prima, clienti che ti hanno conosciuto con Kickstarter o clienti che non ti hanno mai conosciuto e l'hanno visto semplicemente in un negozio di, gio di giocattoli, il tipo di attenzione che, devi, che ricevi e di... Um, Novità, informazioni, attenzioni che tu devi garantire invece eh, cambiano tanto, cioè la sorpresa più grande, piacevole ma al contempo molto responsabilizzante è che se ce la fai, se riesci con un kickstarter a finanziare un tuo progetto, questo progetto diventa talmente interessante da far gravitare l'interesse di un distributore molto grande e questo distributore riesce a spedire il gioco in tanti negozi, automaticamente passi anche se non lo volessi al 100% dal mondo obbistico a un mondo uh, di impresa, di società e, e in quel momento il, il livello di care, di cura che metti nel gestire i rapporti, nel gestire i clienti nel gestire il prodotto e neanche nel farlo crescere, scala subito quindi è bello, non, è molto emozionante ma è un salto quantico che potresti non essere immediatamente capace di, di gestire perché, perché ecco, come dicevo prima, in parte è un po' un lavoro immaginario cioè nel senso che di fatto non, eh, non, non vado a fare la spesa eh, con i soldi che incassiamo da, da, da Kids and Legends e, e accadrà per ancora un bel po' di tempo cioè nonostante però è un prodotto, ha una sua esistenza industriale viene stampato, distribuito, ci sono camion che spediscono la roba quindi dal punto di vista back-end, cioè della parte del finale, della filiera sei un, uh, un editore a tutti gli effetti quello che ci sta prima è... sei un, comunque per necessariamente più piccolino e quindi devi eh, giocare al gioco a cui giocano tutti però ecco, mh, è, insomma, sei, sei buttato nella mischia da subito quindi è bello ma è un po' tosta Ok, eh, parlavamo di Kickstarter. Um, ti faccio la domanda da un milione e mezzo e abbondanti di dollari. Facciamo finta che io sono un giovane a, a autore con un grande gioco e una grande idea. Mi consigli di andare su, kick, su Kickstarter oppure no? Secco. Sì, Consiglio di... Di, di portare avanti mentalmente il lavoro e di domandarti che succede se il kickstarter va bene perché in realtà okay. la, la, la risposta è, è netta perché magari ti interessa davvero un kickstarter per rendere vivo un singolo progetto allora in quel caso a parte tutte le difficoltà insite nel, nel gestire il kickstarter nel definire qual è il goal nel gestirti gli, gli stretch goal però potresti veramente puntare a rilasciare quella roba lì e poi ciao. Il problema è che molto spesso il tipo di materiali, di prodotti che vengono finanziati in crowdfunding soprattutto nel mondo dei giochi sono prodotti che um, hanno in sé un'aspettativa di futuro. Cioè se io faccio uscire il mio nuovo fantastico gioco di ruolo sarei non solo contento ma forse per chi lo compra e per te che l'hai fatto sarebbe bello continuare a dargli vita farlo crescere nel momento ecco in cui immagini un dopo i kickstarter e anzi un dopo le consegne automaticamente fa impresa quindi in quel caso se uno dicesse io vorrei creare tutta la mia linea di prodotti di gioco di ruolo il consiglio che gli darei è ok allora fai un, un po una faticata ma cerca di capire che significa questa cosa cioè che significa Investire del tempo dopo il, la, la spedizione Kickstart che significa aprire una società? Quali sono i costi per aprire una società? Cosa, quali sono i vincoli? Eh, quali sono le responsabilità dei soci? Eh, quanto costa tenere in vita una società? Perché uno poi dice: Vabbè, ok, la apro, poi vedrò come va. Eh, quasi, perché comunque in Italia c'hai dei costi di manutenzione che non so, proprio zero. quindi E non so, neanche 100 euro all'anno, sono parecchio di più, per cui domandarsi come faccio a farla tenere a galla eh, è una ragionata importante da fare prima, poi chiaramente non arriverai al dettaglio, però secondo me serve perché molto spesso quando si parla, parla di Kickstarter si, eh, ci si concentra sul, sull'evento mensile eh, sull'attività sul, di finanziamento e poi sull'idea di riuscire a spedire quanto prima per far sì che i baker non aspettino troppo nel nostro caso ho aspettato forse un po' più del deducutissimo, quindi non siamo arrivati super veloci a spedire, però alla fine abbiamo spedito e le cose sono andate tutte in porto. Però poi, fare impresa dopo significa far introdurre una serie, introdurre una serie di altre problematiche. E se non ci hai ragionato prima, e noi ci abbiamo ragionato, ma non al 110%, anche se al 90% sì, eh, ci sono aspetti che possono sorprenderti, soprattutto se... Uh, sei giovane e questo non è i boomers contro i giovani <ride> ma è proprio uh, se, se, se non hai dimestichezza nel, nel mondo veramente fiscale italiano se, ma anche solo ragio abitudine anche vaga però a ragionare uh, per uh, costi e ricavi e quindi uh, ci sono alcuni aspetti che potrebbero sorprenderti quindi ecco, lo so che non è la risposta netta che magari ti aspettavi, sì, fatelo, o no, non fatelo, però credo che ecco, se vuoi mettere in piedi qualcosa di duraturo, allora devi ragionare tanto su che cos'è quella cosa che ti consentirà certo. di mantenere la galla. No, in realtà è una risposta molto interessante perché di fatto è, cioè, se vuoi farlo in un certo modo devi diventare anche un imprenditore o almeno circondarti di chi sa farlo cioè se tu non sai farlo perché ci sta uno magari è un creativo un, un, un, un autore ma davanti a una fattura va in palla però almeno avere qualcuno no, che, cioè, che, sa, eh, che sa di sì. che si parla Cioè, è una risposta in, molto importante secondo me e, ecco ci sono state delle, delle difficoltà grosse senza dirmi quali chiaramente però che vanno fatto che sia durante dopo il kickstarter vanno fatto dire ok siamo a rischio che non abbiamo il controllo cioè c'è stato un non so un, un momento un, anche ecco, un, una cosa pratica di, di questo che va che va fatto dire ok aia questa non ce l'aspettavamo uh. No, cioè non c'è stato nessun momento in cui abbiamo pensato di non riuscire a consegnare o comunque di non farcela da quel punto di vista lì. Eh, quello che c'è stato, e anche questa probabilmente è figlio un po' di un'ingenuità che probabilmente è comune a tanti che iniziano, iniziano attraverso i Kickstarter, cioè tu butti tanto il cuore oltre l'ostacolo, ma non perché non è giusto farlo, ma perché nel nostro caso... Eh, la nostra ambizione ci ha portato a scrivere un gioco di ruolo che non fosse basato su un sistema preesistente, che avesse la necessità di scrivere una sua storia, quindi lavorare sulle meccaniche di gioco e playtestarle, scrivere la storia eh, e fare proofreading e nel contempo lavorare su materiali, cartotecnici eh, complessi perché rilegare alcuni dei nostri materiali non è una cosa automatica bisogna lavorare sulle fustelle eh, fare dei prototipi cercare di capire come abbassare determinati costi quindi forse ecco, l'aspetto che eh, ci ha fatto un attimo affaticare è stata la quantità di eh, test che deve essere fatto su tutti gli aspetti, okay. e per tutti gli aspetti intendiamo tutti, eh, dalla, dal, look, dal look grafico che eh, deve essere un design che sia consistente e sia scalabile, cioè tu progetti qualcosa, banalmente in grafica si parla di pagine mastro, nel nostro caso è un pochino più complesso perché non sono solo prodotti librari, ma sono anche prodotti, ecco, le carte, i dadi, certo. le schede, gli della dell'abilità. E quindi definire tutto quell'aspetto iconografico e grafico eh, che regga eh, quando tu poi cominci a riempirlo di roba eh, il testi l'italiano tanta roba tanta roba scritta va tutta letta va tutta letta e riletta e ciò nonostante siamo andati in stampa con alcune sviste perché è tanta tanta tanta roba eh, la possibilità di far sì che non ci siano sviste di impaginazione in nessun livello mai eh, anche qui Abbiamo fatto, posto la massima attenzione, funziona quasi dappertutto in un paio di punti, in particolare su un prodotto che è il libro del, uh, del setting, uh, che sta presente solo nelle versioni uh, Kickstarter, ma chi l'ha ricevuto già lo sa, e gli abbiamo già mandato la correzione. Un testo si sovrappone un'immagine, una riga sola e si legge okay. di meno. Uh, quindi che cos'è uh, l'aspetto che forse abbiamo a cui abbiamo prestato attenzione ma che in un prodotto editoriale come il nostro uh, richiedeva un livello ulteriormente più ampio di attenzione, il proof check cioè il controllo di tutti i materiali quando i materiali sono così tanti eh, non basta ricordarsi di farlo alla fine e segnarselo eh, bisognerebbe investire più tempo nel fare un check molto più approfondito di questo, ma questo avrebbe voluto dire anche di molti tempi di spedizione Chiaro. per fortuna ha, ha retto tutto però ecco un altro consiglio che darei è questo, cioè se scrivete tanta roba è tanta roba che va controllata, Chiaro. tanto. Più scrivi più, poi ci so, c'è rischio che scrivi male, cioè nel senso no, che più cose ci butti più cose possono andar male, de fatto. Sì, no, non solo, il problema è anche il fatto che se tu scrivi un romanzo, anche grosso, se te scrivi il nome della rosa, lo puoi dare a leggere a qualcuno che lo legge come un romanzo, tanto non lo puoi controllare te, lo devi controllare un terzo, ma quando scrivi un gioco di ruolo, in particolare un gioco di ruolo come il nostro in cui ci sono un sacco di riferimenti iconografici, link interni, il tizio che fa proof check, che legge e che magari le sa fino a un certo punto le regole o non le sa, ma deve certo. controllare il testo, e non tutte le cose le becca, per cui è ancora più complesso. Però anche è perché chiaro oltre al testo in sé, sé c'è anche il wording cioè oltre a scrivere bene sì. che sia comprensibile c'è anche che no, tutti i vari che il termine sia sempre messo allo stesso modo sempre per la stessa cosa è un grosso lavoro e sì, è vero. parlando invece del proprio delle reazioni della gente io ehm, mi ricordo che anche in fiera nelle fiere in cui sono stato con voi, insomma c'era tantissima gente che appunto eh, diceva ma si può comprare ora, non vedo l'ora di comprarlo eh, come è andata eh, quest... ecco, l'hype quando il gioco è uscito, cioè, mh, che sensazioni ci avete avuto, che feedback ci avete avuto poi ehm, quando era il... del prodotto finale allora ehm Facendo la tara sul fatto che siamo agosto, per cui sì. la gente adesso ha una relativa voglia di mettersi a casa a giocare i giochi di volo, Ci sta. Eh, però la, la... continuiamo a ricevere eh, foto di bambini che giocano al tavolo insieme ai genitori. Ne abbiamo ricevute tante, non possiamo pubblicarle nessuna perché chiaramente non abbiamo certo. le autorizzazioni per pubblicare i volti di ragazzi, però la cosa che ci ha più sorpreso commosso emozionato è questo cioè il fatto che uh, riceviamo questo materiale anche da gente che non ha partecipato a kickstarter da gente che non ci ha incontrato a lucca o modena ma da persone che sono contente di vedere i propri figli che giocano intorno al tavolo quindi comunque è un'esperienza davvero cross generazione da sto punto di vista qua um, ci scrivono um, Genitori che conoscono già il mondo del gioco di ruolo, genitori che giocavano di ruolo, ma anche genitori che non hanno mai avuto modo di fare questo tipo di esperienza e poi magari ci chiedono chiarimenti su alcuni passaggi, però eh, sono molto contenti del, del raccontare la loro esperienza. E, e lato nostro, e su questo è un'altra delle nostre probabili ingenuità, perché alla fine facciamo questo mestiere immaginato da, da poco tempo, però quando senti che eh, ti chiedono informazioni su come risolvere un determinato enigma o come riuscire a, insomma, a Ambientarsi in una determinata situazione che hai scritto te è emozionante no perché comunque c'è gente che lo so che è badale che è ovvio che lo fai però quando senti che la gente gioca robe che hai scritto te che i ragazzini giocano e che si emozionano si addirittura si spaventano perché non si aspettavano che ci fosse quella specie di Bola ruggine che è un tipo di mostro mm -hmm. che loro incontrano è figo per cui è una, è una bella sensazione non so perché questo è un anche qui è il primo che facciamo. Eh, non so se ci dovremmo aspettare pure più hype generato oppure più conferme sui social rispetto a quante ne riceviamo. Eh, quindi no, questo non, non te lo so dire. Per quanto ci riguarda siamo molto molto contenti. Anche perché poi sono nati nei, Negli anni in cui Il gioco stava nascendo E poi quando è, quando è uscito Sono nati anche tanti altri giochi simili mm. eh, Wizard of the Coast Ha fatto lo starter set Per i bambini per esempio Di, di, sì. eh, di quinta I ragazzi Di genitori di ruolo In questi giorni anche a Fabcon eh, Porteranno il loro D&D quinta Per i bambini quindi è un, è un tema che effettivamente noi ne parlavamo all'epoca, ci aspettavamo questo arrivo, e è arrivato. Cioè, nel senso, sì, e anzi, secondo me, se, se, se, se Kids and Legends vincerà anche il premio del gioco dell'anno, sarà ancora più un messaggio, secondo me, no, Per gli editori, cioè la gente vuole sta roba qui. E quindi, ma, penso che ce ne saranno altri poi di giochi, magari eh, o ecco. Sem semplificazioni di, di sistemi che già ci sono oppure qualcuno che come voi dite ok non, no, non c'è un gioco che fa queste robe qui ovvero dice è accessibile per tutti lo prendi e giochi e eh, tentiamo di farlo mm, quindi cioè, penso sia un... che ci sia stata una risposta positiva da parte del pubblico che ha comprato il gioco come tu dicevi ma anche secondo me da, proprio da parte del, del mercato cioè la gente si è accorta che Kids and Legends rispondeva a un bisogno che evidentemente c'era e che nessuno aspettava forse magari, no? O non così tanto magari. Sì, sì, sì, sì. Di fatto noi quando abbiamo cominciato a lavorarci sopra sulla versione che poi sarebbe diventata questa, non c'era nulla sul mercato che si rivolgesse esplicitamente a questa fascia d'età e né nulla che fornisse un'esperienza di gioco out of the box, cioè che tu apri la scatola e senza aver letto niente eh, cominci a giocare. E su quest'ultimo aspetto ancora siamo pionieri perché le altre alternative uscite che stanno uscendo, nessuna di loro ti permette di giocare non avendo letto una riga di manuale, neanche introduttivo. Però intorno si stanno affermando molte proposte, io credo perché sia legato al fatto che eh, c'era una domanda nascosta che in parte nel nostro piccolo abbiamo fatto emergere, ma insieme a, ad altri, e che, e che in qualche maniera noi abbiamo il feedback dei negozianti che ci confermano come il gioco si venda bene perché eh, sia a livello di price, costa 49,90, sia a livello di prodotto, è una scatola pesante con un sacco di roba, sia a livello di comunicazione, cioè il fatto che comunque tu ti rivolgi ai genitori e gli passi il messaggio di riuscire a giocare con i loro ragazzi giocando anche la play, che lo so che è una roba banale, è una roba, eh, giochi di carta verso giochi elettronici che non va fatto, però lo fa, no? No, no però è, e, è, un, um... è un tema molto forte ancora, e anche sì. molto molto sentito, cioè c'è il contrasto ancora, cioè ancora è difficile dire si può fare l'uno e l'altro, no? O è l'uno e l'altro, cioè, sempre è un po' come... Eh, sì, sì sì, il, sì, sì, sì, Meglio il buon libro, no? il. Cioè, sì la retorica del buon libro invece che il fumetto magari, o per non parlare appunto videogioco eh, però ti dico, il, il feedback che abbiamo è questo cioè loro dicono che si vende bene riassortiscono spesso almeno in questa fase adesso, fino a questa settimana che è proprio estate e perché? perché quando, quando il, il genitore chiede questo la risposta nostra è esattamente quello che cercano con un rapporto eh, prezzo-prodotto percepito molto alto, perché è un gioco che non costa pochissimo certo. e offre tanto in mano, quindi comunque sia eh, la cosa funziona. Poi c'è un po' di passaparola e certo sta andando molto bene eh, nei negozi, per cui siamo contenti, ecco. Eh, poi ecco, hai risposto non, non volendo a... Una cosa che ci hanno chiesto, ovvero come sono andate le vendite rispetto alla distribuzione nei negozi e, sì, e se c'è stata una risposta positiva, si sì, direi che insomma sta andando bene. Eh, sì, sì, Si direi sì, che già la, uh... la risposta. Ecco, ehm, avete pensato... Adesso faccio un volo pindarico, visto che abbiamo il CT della na Nazionale a Iesi, Tamberi che ha vinto oggi, no? A avete pensato di fare una cosa... Nelle marche per celebrare il fatto che comunque nei negozi delle marche si vende un gioco fatto a Chiaravalle o comunque in una larga parte che è venduto però dal più grande di... distributore eh, italiano, eh, secondo me potrebbe essere un... una bella iniziativa, cioè fare una cosa. No, un... e eh, guarda, Valentino, parliamone perché noi di nostro stiamo lavorando su due fronti. No, comunque la risposta alla domanda tua immediata è no, però per questo motivo, per la quantità di forze che riusciamo a investire. È cioè noi fare, organizzeremo delle repliche nostre con noi come, ma non come master scusa, ma come cerimonieri in cui comunque facciamo partecipare i genitori perché mm. l'altra esperienza... e, e Offriamo questa formula anche a, ad altre associazioni sul territorio, mm. attualmente ci hanno risposto in 28 associazioni Beh, eh, per eh, replicare questa esperienza nelle varie parti d'Italia e il, la differenza anche rispetto alla prima esperienza dei Kids and Dragons, quando si chiamava Kids and Dragons, è che eh, noi puntiamo a far giocare i genitori con i ragazzi, cioè non c'è il... Membro dell'associazione certo. Master che conosce molto bene il sistema, che fa da Master. No, l'idea è che un tot di ragazzi si troveranno un genitore al tavolo. Il genitore, grazie al nostro sistema, sarà in grado di farli giocare. però eh, la cosa che dici delle Marche è bella, sarebbe bello capire se ci fossero dei modi per eh, dar dignità alla cosa, sì. A me piacerebbe piacerebbe per molto, sfruttare un po' l'ondata secondo me cioè, potrebbe essere interessante comunque sfruttare questa cosa delle marche insomma, di, eh, eh boh parliamone magari anche ti vengono in mente contatti a te, cioè approfondiamo la cosa Va poi bene. dopo noi su sta roba siamo a un certo punto Va e bene. Parliamo. E parlando dell'hype tu mi hai detto una cosa molto interessante prima che approfondirei, ovvero che fino adesso siete, avete avuto c'è cioè stato tanto hype ma ora è difficile, chiaramente perché ormai il gioco è uscito, quindi è difficile mantenere live. Ecco, è un discorso interessante perché effettivamente tutti i kickstarter di, dei giochi di ruolo soprattutto campano di questo. Cioè io penso a... forse l'unico ebro che Compass che poi ha continuato a far parlare molto di sé, ma gli altri esce Inferno, 100.000 euro, fine poi è, è, è storia è, è uscito, grandissimo successo, fine not, not The End un po' ha continuato però ecco, c'è questa cosa che è, è presa molto da anche industrie più grandi come quelle del gaming, no? dove c'è la next big, big thing e appena esce, ciao, via, c'è quella prossima è un tema molto interessante secondo me anche perché molti di chi lavora con chi con chi sostengono che il successo vero di una campagna sia quanto ne parli dopo non quanti soldi fa cioè no sì. quindi ecco com'è l'hype ora come è stato durante la campagna e come sarà secondo te come lo gestirete insomma il tema come affronterete il tema ecco ma allora eh, l'hype Pre-campagna è stato legato al fatto che per parecchio tempo siamo stati un po' gli, eh, gli underdog di questo, di questo mondo, gente che faceva giocare ragazzini, adesso è diventata una cosa molto più frequente, ma eh, nel 2018 lo era molto di meno e quindi, nel eh, 2017 anche, quindi è, è stata, diciamo, mh, abbiamo avuto quasi facilità nel, nel far parlare di noi. Quando ti avvicini a un Kickstarter e, fai, e trasformi l'idea che avevi all'inizio in qualcosa di potenzialmente concreto, è automatico che se ne parli. Il Kickstarter di sé è un po' una sagra live perché, perché è fatto bene da quel punto di vista lì. Anzi, chi sviluppa piattaforme di Kickstarter, di crowdfunding, è chi ci fa i big money, no? perché comunque sia l'idea stessa. Del meccanismo degli stretch goal è una cosa che va sicuramente a premiare il finanziatore perché eh, ti ritrovi una versione più ricca. Ma è una cosa che va a premiare soprattutto la piattaforma perché investe di più e ne parli di più. Chi sviluppa il, il progetto il, il, il, la, la, la fase degli stretch goal è una fase tosta, perché devi essere molto bravo a bilanciarli bene, perché, sennò, no è un attimo che l'aggiunta di tutto questo materiale a fronte di pochi incassi in più ti si eroda tanto il margine che tu hai. Certo. Nel nostro caso specifico eh, l'idea che in corsa eh, si è agganciato un grosso editore e distributore come Asmode, e che quindi il progetto che avremmo voluto realizzare a diciamo, qualità 92 eh, abbiamo deciso di realizzarlo a qualità 110, quindi... Um, alcuni costi di produzione sono un po' lievitati e quindi alcuni margini, lato nostro, sono un po' diminuiti. Quindi la necessità nostra adesso di uh, continuare a fare hype, continuare a parlare del progetto, è perché se vogliamo autosostenerci come realtà è il futuro quello che, che, che diventerà importante questo progetto è il progetto che ci ha messo su una piazza dove, gio dove giocano i, i, i giocatori veri ora però noi stiamo giocando al loro stesso gioco e quindi è importante per noi eh, riuscire a mantenere alta l'attenzione riuscire a continuare a proporre cose nuove sempre tenendo in Campo, vincoli industriali, eh, disponibilità di budget, ma anche disponibilità di tempo, perché come dicevo, per adesso e per immagino, parecchio tempo non sarà il primo lavoro per nessuno di noi. Quindi, però, al contempo, nel momento in cui tu esisti come scatola in un negozio, quel momento sconta tutto. Quindi, chi compra la scatola non gli interessa se te l'hai fatto in maniera hobbistica o meno obbistica, se c'è una, una, una società vera, se lo fate nel tempo libero hai prodotto qualcosa e devi stargli dietro, quindi rispondendo alla tua domanda la necessità di mantenere alta l'attenzione nel nostro caso è vitale perché abbiamo tanti progetti per il futuro, vogliamo far crescere il prodotto, ma per farlo va, va mantenuto vivo. Sì, an an anche perché poi il, discor il discorso semplice è la legge più vecchia del mondo, cioè io pago e pretendo, quindi è chiaro che sì, è molto giusto quello che dici sulle persone. Non importa, eh, cioè, al ma... se l'hai fatto, appunto, per hobby o altro, al, ma... al massimo, forse è un modo per eh, farlo affezionare, magari, al prodotto. No? Se io ti dico, cioè, mh, uno si affeziona più a... a Kids and Legends che a un Axanatar di il a... manuale, no? Perché quasi te lo aspetti che una roba come Wizard sforni manuali su manuali. Se invece dico, guarda, questo è un gioco fatto da un gruppo di appassionati, c'ha l'obiettivo di unire i grandi picini. piccini affezioni, ma comunque paghi e vuoi che, e vuoi che funzioni, no? Eh sì, ma no? Que questo, questo è accaduto. Questo è accaduto e nel nostro caso specifico l'unica freccia al nostro arco è essere super reattivi, super sinceri, super diretti nella gestione delle domande che ci fanno via certo. email. Quindi io o chi per me rispondiamo nell'arco di poco tempo e cerchi di essere molto esaustivo. E questo torna, perché comunque chi sta dall'altra parte si rende conto di avere a che fare con una realtà magari piccola, ma molto molto attenta anche alle necessità di chi compra. Ciononostante, è vero che il, il, il tone of voice, si dice, cioè il tipo di relazione che hai con chi ti scrive avendo partecipato a Kickstarter e chi ti scrive perché ha comprato la scatola è diverso quindi chi ha comprato la scatola giustamente non sa niente ma non vuole sapere niente ed è giusto che non lo sappia e ti chiede insomma, informazioni un po' più dirette però ecco nel nostro caso per adesso la, la customer care amatoriale, magari che facciamo ma in tempi molto molto brevi in maniera molto esaustiva sta ripagando questo sì e Parlando di opinioni, con, considerazioni, insomma, anche in senso lato, Kiry di The Legends è per ora solamente nominato. Comunque nella lista di dei giochi dell'anno di Lucca, in, in, insieme a tanti altri nomi anche belli grossi. Ehm, come ve la sentite calda? La nomination? Secondo voi arriveranno delle belle soddisfazioni? Lo vincete, non lo vincete, insomma. Com'è l'umore un po' Quando siete stati Allora noi eh, <ride> Sì dai ci crediamo eh, Ci crediamo sia okay. di, di partecipare alla nomination sia di ottenere qualcosa Perché mh, Boh perché pensiamo che Sì dai a, a, Tanta roba, è roba Che fa parte del, del gioco È roba nuova È roba che si è vista poco E che e che prova se non altro a spingere parecchio avanti determinati orizzonti magari non ci riesce sempre però l'impegno c'è poi come ti dicevo prima per altre cose non, non conta quanto ti sbatti conta quello che produci quindi certo. sarà eh, onere dei giudici decidere che ok bravi, vi siete sbattuti tantissimo ma il risultato finale non è eh, sufficiente per, per permettervi di arrivare a determinati eh, livelli però sì, blefferei se dicessi, ma no, già, già per noi è, è, è, è sufficiente essere presente nella lista di quelli <ride> che, che sono riusciti a spedire entro i tempi giusti. No dai, speriamo, ci speriamo fitto. No, io vedo molta con, con convinzione un po' in, in tutti, anche perché... Eh, quello che hanno sempre detto negli ultimi anni, soprattutto a partire dalle ultime polemiche degli, degli ultimi anni, partita più o meno da Lovecraft Desk, quindi 2018-2017, tipo 17. In, in poi eh, i, la giuria del, del premio ha sempre detto che fra i, che fra i vari criteri, oltre al lavoro e proprio il prodotto in sé come, appunto, come materiali, che conta perché conta, ehm, è quello che conta molto per loro, ho detto a loro, è appunto l'accessibilità, il fatto che, sia, che siano giochi eh, semplici ma non, ma non semplicistici e anche che magari appunto, come dicevi, possano aprire nuovi orizzonti o mostrare modi di fare giochi diversi quindi eh, per, per quello che conta la mia, cioè Zero, secondo me, se non lo vincete dovranno rispondere, secondo me, a delle altre domande cioè come le hanno dovute rispondere per Lovecraft secondo me perché c'è qualcosa che non porta cioè io la penso così cioè, perché se, se mi giustifichi la scelta anzi, se rispondi alle critiche su Lovecraft in quel modo e non fai vincere un gioco che è quella ecco, roba lì allora forse, forse, forse anche loro non hanno ben chiaro che cos'è il premio, no? Cioè al... no, no, no, non lo so, non lo so, c'è da dire che noi sentiamo di partecipare a, questa, questo, a questo premio con un prodotto che come forma eh, si differenzia un po' dalla forma del libro, del gioco di ruolo, quindi comunque sia sappiamo che eh, pur, pur puntando a offrire un'esperienza tutto tondo, ruolistica, che... Eh, parte necessariamente semplificata in alcuni punti ma che consente a, anche a chi non ha mai giocato di entrare a fare questa esperienza e poi progredendo con il gioco eh, diventare sempre più padrone del, del, del sistema però ecco è, un, è, è una forma di prodotto che mh, è, è diversa dal, dal, dalle altre dal solito no? quindi eh, ci domandiamo se questo possa in qualche maniera creare qualche problema anche se di fatto poi alla fine quello che conta è l'esperienza di gioco al tavolo. Paradossalmente nel nostro gioco, una volta che tu hai intavolato il gioco, c'è molto meno materiale rispetto a un Pathfinder che pure abbiamo usato e giocato per tanto tempo, perché la prima versione dei Kids and Dragons si basava su una versione semplificata di Pathfinder, che però poi alla fine, anche se non necessariamente, però si sì, usa le mappe, e quindi eh, la quantità di roba sul tavolo è minore rispetto a... Quella che uno potrebbe trovare su, su altri tipi di gioco di ruolo, quindi no, no, non lo so, non lo so. È... Siamo mo, molto frontati eh, e contenti. Però se a quel punto eh, vincete il gioco di ruolo dell'anno, it's coming, uh, it's, it's coming marche. A ah, quel punto ah, diventa... certo. e a è quel giusto, punto per... ci abbiamo europeo e le medaglie, e pure il gioco di ruolo, e eh, allora cioè, diventa un. No, aspetta, a quel punto abbiamo il gioco di ruolo e poi le europee eh, le certo. medaglie certamente, <ride> cioè, sì, sì, anzi, mi aspetto Mattarella che esulta da qualche parte eh, cosa, che anche per noi, voi appunto che se... Esatto Beh, potreste <ride> fare un modulo con Mattarella dentro o con Mancini <ride> dentro, magari lo sentite, Mancini ah, fa una cosa, magari con una storia a tema calcio, no? Tema... Sì, so. no, sì, sì, Così, sì. Sì. In, in realtà questo è un tema non questo specifico però un tema che è aperto perché comunque stiamo eh, cominciando a utilizzare il, il motore di gioco di Kids and Legends per altri eh, setting, per altri mondi. Okay. quindi uno di questi mondi potrebbe essere un mondo sportivo e quindi potresti avere a che fare con il personaggio giocabile con la classe allenatore <ride> l'NPC mancini certo. però figa come idea e Allora io direi per andare a chiudere l'abbiamo accennato, abbiamo detto l'hype, abbiamo detto il gioco uscito, eh? che, su che succederà nei prossimi mesi, anni di Kids and Legends, che ci aspettiamo? Cosa ci dici troppi dro così dopo il film? Dopo, dopo il film, il film e, la ah, okay, serie, okay. e la, la serie ah, esatto. su Netflix, ah, okay. però, con okay, okay, eh, okay. attenzione sempre al gender insomma, tut tutte queste cose, qua. Eh, tutte, cioè, sì, sì, relative sì, polemiche lo... sul fatto che sì. il tuo. <ride> però, però allora aspetta, è una serie su. <ride> scritta da Kevin Smith e doppiata da Mark Hamill. Comunque, però aspetta, è, è un una serie eh. su. Nel mondo di, Kid di Kids Legends, o è un documentario su come è nato Kids and Legends? Quindi tu sarai interpretato no, da se... i... no. Selva, perché no, que... devi essere nero, chiaramente, <ride> certo, per andare su Netflix. Okay. Quindi è, <ride> okay. un, è una serie sul, sul mondo o su di voi, cioè sulla vostra storia? Com a no, parte mangi. che io sarò allora, no, ci sono, sono due progetti separati no? il <ride> film biopic io <ride> sarò interpretato da Christian Bale che interpreta Idris Elba che interpreta <ride> me Quindi, <ride> eh, perché... tipo, esatto. tipo cosa tipo, eh, tipo come si chiama Tropic <ride> Thunder, Thunder esatto, con Robert Downey Jr <ride> e, e invece no la serie sarà una serie che però sfrutta il motore di slash, come si chiama per ah, okay, okay. decidere tu certo. Sì, sì, esatto, interattiva, quindi giriamo tante ore e la serie durerà sei minuti, certo, perché certo. hai quattro bivi, esatto, quindi ok. Beh, non è male. Poi, ora, poi ora che Netflix si apre al gaming, può anche fare un esperimento ah, vero, con il gaming da tavolo, è vero, è vero. no? Può essere una cosa carina. È certo. Sì, Quindi sì, sì, sì. dopo il film, e... dopo Netflix, cosa ci ha? Allora, spechiamo? inizio dell'anno dell prossimo vedrà il, il lancio della piattaforma Legends Engine, che è questa applicazione software che abbiamo sviluppato, che consentirà di eh, scrivere le proprie avventure, ma anche di giocare le avventure ufficiali prodotte da noi eh, in maniera... Quindi scrivere le avventure e potersele stampare per un utilizzo locale oppure decidere di condividerle in un marketplace per consentire ad altri di scaricarle gratuitamente o a pagamento e di stamparsele per, per giocarle. Oppure ordinarle in stampa on demand, quindi tu potresti decidere che quella determinata avventura ti piace, la vuoi giocare ma la vuoi giocare in paginata, carina, su un supporto carino. Tutta questa attività la farai anche online, sul sistema di gioco online della... Ipotesi, speriamo che non accada, che torniamo a stare chiusi dentro casa. Eh, al prossimo Modena Play eh, presenteremo una quindi beta del 2022, progetto. 2022, no, o quest'anno? No, no, settembre. Ah, ah, ok, ok, ok. Sì, sì, sì. okay. Eh, presenteremo una demo del, del funzionante del progetto, quindi in realtà staremo ai tavoli per giocare a Kids and Legends. però ci sarà un PC e potremo ah, mostrare okay. come funziona il meccanismo. E. E ti anticipo che con l'uscita dell'applicazione web eh, faremo uscire a scadenza mensile una serie di nostre avventure che estendono l'esperienza di gioco nel mondo di Lanio, che è il mondo in cui si svolge Kids and Legends. Eh, eh, che andranno a comporre delle mini campagne. Quindi, se vorrai ogni tot, per adesso è ogni mese. Escono delle scene nuove, personaggi nuovi, item nuove, mappe nuove che puoi giocare. E anche lì, se vuoi lo giochi online, se no te lo stampi in digitale a casa tua, oppure richiedi di stampa, on the questo adesso da, da vedere. Eh, e poi un... ci abbiamo altre robe che sono un, un po' presto per comunicare. Va bene, va bene. Quindi, un po' come tipo gli adventure path di, path, di Pathfinder, come li esatto, dicevano esatto, una volta esatto, che esatto, c'erano. Esatto, il il libro ogni mese che poi dopo, che era una esatto, campagna tipo l'ascesa dei signori delle rune mm, che erano fascicoletti, figo, molto figo e poi te, te li compri così, quindi sì l'idea è che adesso usciranno dei fascicoletti potrebbero avere anche una vita autonoma cartacea da fascicoletto però finite queste quattro eh, mini campagne verranno sicuramente raccolte in un librone unico che se vuoi poi ti compri, ti giochi a sta roba delle mini campagne ambientate eeeh prima dell'inizio del, anzi no, eh, ne, contemporaneamente la prima fase dell'inizio dell'avventura principale, mm, però okay. in, in altri modi. Ehm, consi considerate di, eh, in questi Adventure Path, li chiamo così per sì, comodo, certo. ehm, di avere anche degli autori guest, tipo che ne so, il mese ci sarà l'avventura di che ne so, Mauro Longo, l'avventura di Tizio Così, o saranno proprio al 100% vostri proprio anche per dare un'impronta un autoriale più forte queste adventure paths saranno, saranno nostri però la collaborazione con autori guest importanti è, è già in essere okay. eh, però ancora non possiamo anticipare bene, niente bene. Bene. però la, adesso pi, pi, piccolo meccanismo dietro le quinte con la presenza del tool online l'atto della scrittura proprio dell'avventura è super agevolato per cui anche proprio nel relazionarci con autori terzi e, e, e mi rivolgo a chi magari ha partecipato a Kickstarter come autore stretch goal in questo caso sarà molto più semplice scrivere perché è tutto assistito banalmente certo. i collegamenti tra gli eventi vengono fatti in tempo reale e se tu cambi la numerazione degli eventi loro si autoaggiornano tutti i riferimenti a PNG si autoaggiornano, tutti eh, gli, gli, i tiri di prova dei dadi vengono generati proceduralmente, quindi insomma c'è una serie di robe per cui l'app della scrittura è molto più concentrata sul contenuto e un po' meno sul descrivere sta roba sulla mappa e tutto quanto quindi sarà più facile quindi sì li stiamo coinvolgendo quindi sarà anche mh, può essere accessibile anche a un attore che magari non conosce bene il sistema ma vorrebbe scrivere una storia, eh, ecco, mettiamo uno che appunto non sa bene o non sa anche nulla magari di come funziona il gioco a livello di meccaniche, però vuole scrivere una storia per voi. È accessibile o... Cioè... In realtà sì, okay. uh, sai, sta cosa non, non ci penso adesso per la prima <ride> <Vabbè>. volta, però, <ride> però sì, perché se sì perché in realtà l'atto della scrittura della storia vincola le scene vincola la posizione dei segnalini sulla mappa eh, introduce un concetto del timer che però è sempre legato alle cose che avvengono dentro la storia quindi volendo potresti anche sapere molto poco del motore e anche quando chiedi di fare dei tiri di dado ecco. Sì, l'unica cosa che devi sapere è quando è che il risultato è facile difficile o improbabile però eh, al netto di questo potresti volendo scrivere una storia anche avendoci giocato molto poco, questo sì. sì, okay. sì, sì, sì. E allora, eh, ci chiedono della chat altri, fra i tantissimi progetti, anche altre campagne Kickstarter ora che siete con Asmodee è un capitolo della vostra storia, diciamo finito, quello del crowdfunding? No, puntiamo a fare altre campagne Kickstarter e ci piacerebbe ehm, metterne in piedi una che consenta... Eh, di far pro proseguire la storia principale perché la storia si completa nella versione retail ma c'è comunque un cliffhanger certo. finale che chi ci arriverà si accorgerà e quindi stiamo puntando a in in mettere in cantiere un nuovo kickstarter e nell'anima del progetto che abbiamo noi e anche del tipo di entità che siamo perché non dimentichiamo che il gioco è distribuito da Smode, ma è di pubblicato da noi quindi noi siamo degli mm -hmm. editori quindi anche a proprio a livello di ehm, sostenere la spesa industriale iniziale per produrre un nuovo progetto siamo ancora nella fase okay. in cui la presenza di un kickstarter cambia un po' le carte certo. sul tavolo quindi sì eh, puntiamo a farne almeno un altro sì. adesso c'è da capire quando, come però sì probabilmente lo facciamo Bene, allora io direi che ci siamo fatti una bella chiacchiera Sì, um, molto bella Ci sentiamo per il modulo a tema calcio con Mancini Quando vincerete ah, il, eh. <ride> il gioco anno, E poi quando ci sarà poi la serie su Netflix appunto, eh, su, Quello su Netflix. sì Mancini, chi... basta andare per il corso a Iesi eh, e beccarlo. Sì. Penso. Mi pare di aver capito questo periodo in qualsiasi momento. Eh, devo anche... Sì, ora è in vacanza qui, Francia, Sanigallia. Sì, sì, sì, esatto. sì, sì. Ecco, così chi interpreta. La madre di Mancini sta al bagno, ai miei bagni. adesso, ah, Allora, così. vabbè, sì, sì, è, sì, fatta, allora. È, bastata, è fatta. È fatta. È fatta. Sì. sì, cioè, sì, veramente sì, è fatta. sì. Chi è, che, chi è che interpreta Manfredi, secondo te, il nostro Manfredi su, eh, sulla serie Netflix? Chi lo, chi lo potrebbe eh... interpretare? Bah, no, so, ma no, lo so, in realtà penso che tutti noi vorremmo essere interpretati da Andy Serkins in motion capture, sostanzialmente, <ride> okay. in qualsiasi momento, anche, anche se deve creare un personaggio okay. assolutamente fotorealistico. O se no, non so, da, anche da Lady Gaga, adesso va, va Beh, molto, per... molto brava. Quindi... Per il, ah il no, sforzo. sai da chi? No, no. Oh, da, da Jared Leto <ride> con la uh, <ride> barba <prostatico>. <ride> sì. esatto, no, perché l'hai visto il trailer di The House of Gucci uh, sì, eh, sì, effettivamente eh, eh, lui esatto. si trasforma o esatto. oh, lo trasformano in me lo trasformano, Ci Ci sì, però vedo. male Perché, perché, letto, perché quello, quello letto, si vede che Idris esatto. Elba. e chi è l'uomo Asmodee che, che, che è quello che poi sarà nel, nel finale a Le Tofine eh, della cioè chi è il l'attore che insomma che interpreta chi, chiunque sia stata la persona che, insomma, con cui avete eh beh, eh... chi può essere <ride> secondo te no allora, no, Morgan, Matthew McCogany no, no Matthew ah, bello, no, no, Matthew, Matthew, Matthew McCoogany però in Tropic Thunder ok <ride> ah, quando è in Tropic ah, Thunder, no, quando è, <ride> quando è in Wolf of the Street in Tropic okay. Thunder e Matthew McCogany. Va, va, va, bello va bene, va bene. Quindi già beh, beh, beh, abbiamo il trailer e il mercato, il mercato è Tom Cruise su Tropic Thunder certo. cioè, <ride> Les Grossman interpreta il mercato nella sua forma più ampia <ride> okay, bene. Viene Va bene, te. abbiamo dato anche dell'idea a Netflix, qualora voglia ra raccontare questa che, a parte i meme, le putate, è effettivamente una bella storia eh, che, che non è facile, diciamo, vedere, soprattutto in, in un settore come abbiamo detto de prima, dove passione e lavoro non si capisce mai bene cosa stai facendo no? e a volte anche appunto fra colleghi o fra persone di un, di un gruppo poi è difficile no? magari livellarsi e dire ok stiamo eh, ci stiamo ancora divertendo o dobbiamo smettere di, di eh. divertirci fra virgolette e cominciare no? a fare cose però è, è effettivamente una bella storia e niente noi ci vediamo a, a play a, a questo punto, noi, peraltro, bene. Un piccolo scoop, va bene, non è niente che, però, abbiamo anche un paio di stand a play. Quindi, se vedrete sulle iscrizioni eh, delle associazioni, ci saremo anche noi con i nostri tavoli. Quindi, insomma, poi magari eh, mettiamo giù eh, questa, questo famoso modulo a, a tema calcio. Magari lo, lo creiamo per eh, l'occasione. Mi serve, mi serve gente che sa del calcio io non lo so So che, che nei mondiali ci sono i buoni e i cattivi e poi finito perché tipo perché tipo Tsubasa ci sono loro che sono i buoni e poi c'è il resto e poi c'è il resto, i cattivi quindi non conosco altre robe del calcio va bene, allora noi come detto siamo in pausa perché abbiamo da fare una marea di cose per la Fabgon e poi perché è caldo e perché eh, insomma, beh. stare su Twitch in queste due se settimane all'anno in, in, in Italia significa mh, darsi la zappa sui piedi o su altre parti del corpo che non possiamo ancora dire o quasi perché non sono le undici. Io ti ringrazio per la compagnia, eh, ci sentiamo presto Grazie spero, un bocca al lupo per, per tutto e per non portarti sfiga, anche in bocca al lupo a quel premio lì di cui abbiamo parlato prima. I no. Golden Globes. Va esatto, è quel premio esatto. lì. Okay. Ci vediamo noi sul canale invece dal 16 agosto alle 21.30, ma ve lo diremo sui nostri social, sui nostri fantastici mezzi. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie a voi, grazie tante, ciao.